Ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti all'anice, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, zucchero, uova, liquore di sambuca, semi di anice, lievito per dolci, vanillina e un pizzico di sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale i semi di anice una parte dello zucchero e facciamo polverizzare per dieci secondi a velocità dieci. Prendiamo sul fondo del boccale. Andiamo a metterlo da parte. Senza lavare il boccale, versiamo all'interno le uova e lo zucchero che è rimasto. E facciamo montare per 5 minuti. A velocità 4. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo il pizzico di sale. La vanillina. Lo zucchero che abbiamo polverizzato assieme ai semi di anice e il liquore sambuca che abbiamo fatto col bimbi e facciamo amalgamare per un minuto A velocità 4. Adesso azioniamo il bimbi senza tempo a velocità 5 e con l'aiuto di un cucchiaio verseremo dal foro del coperchio la farina. Adesso aggiungiamo il lievito per dolci. Chiudiamo con il misurino e lo facciamo andare per altri 30 secondi. Il composto è pronto. Andiamolo a versare in una teglia rivestita da carta da forno. Adesso inforniamo a forno pre riscaldato in modalità statica a 180 gradi per 15-20 minuti, facendo la prova a stecchino per verificare la cottura. Il composto è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di tagliarlo per formare i biscotti. L'impasto si è raffreddato, andiamo a formare i biscotti dividiamoli in due e andiamo a effettuare dei tagli di circa 2-3 centimetri E proseguiamo così per il resto del composto, dopo aver tagliato i biscotti andiamo a impiattare, biscotti morbidi all'anice grazie e alla prossima ricetta